Ciao, sono Marco. Sono in un posto a dir poco meraviglioso e da qui si vede un panorama veramente mozzafiato. Voglio fartelo vedere. E mentre sono in questo posto stupendo dove posso godere di quel po' di panorama, voglio parlarti di qualcosa che ho notato nelle persone che generalmente ottengono successi, quelle persone che sono molto ben predisposte al successo. Capita spesso, non so se anche a te, e questo possiamo vederlo nei campioni sportivi, non so se ti capita di notare che quando parlano sono quasi, o meglio, sembrano ipnotizzati, sono molto focalizzati, sono molto concentrati. Ecco, questo è il potere della focalizzazione, questi grandi atleti sono veramente mirati verso i loro obiettivi, non perdono un colpo, sono veramente focalizzati come un raggio laser, che come tu sai è un fascio molto concentrato di eh, raggi luminosi, credo, eh. poi non so, magari sei un esperto mi, mi dirai meglio tu, però è quello che so io. Ecco. Molto spesso per raggiungere determinati obiettivi bisogna essere estremamente focalizzati su qualche cosa, per arrivarci direttamente e velocemente, questo però comporta qualche cosa di negativo, o meglio tra virgolette di negativo, comporta che se tu sei molto concentrato su un punto puoi perdere di vista il panorama globale, questo è quello che accade ed è il prezzo che si paga per avere successo, perdere di vista molte cose che non fanno parte dei tuoi obiettivi, ma che potrebbero essere comunque piacevoli. Ed è questo, quello del cercare di godersi anche altre cose, mentre stai cercando degli obiettivi, di raggiungere degli obiettivi, un punto di debolezza, perché vai a smarrire, vai a dissipare, a sperperare, sprecare delle energie che potrebbero esserti utili per arrivare in cima alla vetta, per arrivare dove vuoi arrivare. Quindi il mio consiglio è, vuoi raggiungere un obiettivo? Sai che hai un prezzo da pagare. Oltre allo sforzo c'è anche tutto quello che vai a perdere di vista perché non hai tempo da perdere perché il tuo obiettivo è più importante. Avrai tempo dopo, ma casomai. E quindi il mio consiglio è quello di comportarti in maniera ipnotica, devi essere ipnotizzato quando vai a raggiungere i tuoi obiettivi, naturalmente ipnotizzato o ipnotizzata. Io parlo al maschile solo per convenzione, perché mi rivolgo veramente a tutti. Spero che questa mia riflessione possa tornarti utile, io continuo la mia passeggiata e ti saluto con un abbraccio. Ciao!